Oggi presentiamo, analizziamo l'ordinanza uh, di riesame del 9 aprile e abbiamo notato uh, degli errori uh, gravi da parte del riesame. Innanzitutto si afferma che uh, nel 2016 le fonderie Pisano avevano ad agosto del 2016, nei controlli dell'ATPAC, avevano superato tutte le criticità. Fin qui possiamo anche concordare, dopodiché però si dice che questo superamento viene confermato nei controlli successivi dell'ARPAC. Qui c'è un errore molto grave perché in realtà eh, gli unici dati dell'ARPAC del 2017, eh, dal maggio 2017 al novembre 2017, dimostrano invece che tutte le criticità delle Fonderie Pisano sono in essere. Le fonderie pisane non rispettavano eh, fino a quella data eh, 10 bat dell'AIA, quindi eh, violavano la legge per 10 criticità, eh, creavano emissioni diffuse gravi. Creavano e superavano i limiti soglia dei rumori, delle emissioni rumorose e soprattutto per la prima volta viene constatato che creavano un rischio di ossina, tanto è vero che la procura in, in quell'anno e in quei mesi a giugno sequestrò qualche centinaia di tonnellate di metalli pesanti che erano intrisi di olio e di, e di plastica che fuse avrebbero creato diossina. Pertanto si smentisce quello che forse come errore, come refuso, dice il riesame e che valuta come cosa importante per dire che non vi era più il periculum per tenere chiusa la fabbrica. Secondo errore del riesame. Per quanto riguarda lo studio spesso, si parla dello studio sulla popolazione, si fa passare quello studio come uno studio soggettivo, uno studio che viene eh, fatto, consegnato e quasi fatto dal Comitato Salute e Vita, non è vero. Quello è uno studio oggettivo, è l'unico studio oggettivo fatto fino ad ora perché è fatto da un ente pubblico, la Regione Campania, che ha commissionato degli enti pubblici come l'Istituto Nazionale, eh, l'Istituto Zeoprofilattico del Mezzogiorno sperimentale del Menzogiorno, eh, l'ASL la, la, di Salerno, il uh, Pascale di Napoli e tutto verrà validato dall'Istituto uh, Nazionale di Sanità. Mentre si dà valore allo studio della Federico II, una relazione che è basata su una richiesta di un privato, le Fonderie Pisano, che probabilmente avranno pagato una consulenza di parte alla, eh, alla università e che viene fatta probabilmente su eh, dati consegnati dal medico della fabbrica, quindi dati di parte. Quindi... L'errore del riesame è di calcolare quello della Fonderia Pisano, uno studio oggettivo che tranquillizza, e eh, quello nostro, come quello che abbiamo presentato noi, ma che è stato fatto come oggettivo, come studio soggettivo. Questo è un errore grave. Ultima cosa, un'altra cosa che ci avvilisce, che ci ha mortificato nell'anima come cittadini, che al danno ci ha dato la beffa, è aver messo in discussione. 400 cittadini che eh, hanno firmato una denuncia querela per la presenza di polveri eh, e di miasmi intollerabili durante il mese di agosto del 2016, di aver messo in discussione le testimonianze dei cittadini che hanno chiamato la Polizia e si omette di dire, di prendere in considerazione in questo riesame la nota che lo stesso riesame cita dove la nota dei Vigili Urbani che certifica e accerta le polveri e i gas. Quindi questa cosa ci ha offeso profondamente, ci ha eh, demoralizzato e annunciamo oggi che consegneremo altre 750 firme che vanno dal 4 aprile al 19 aprile 2018 dove si certifica in denuncia querela, ci assumiamo la responsabilità di certificare i miasmi intollerabili e le polveri che sono metalliche come visto con le calamite che utilizziamo che si attaccano alle calamite e sono polveri metalliche provenienti dalle fonderie Pisano.